La regione più sportiva d'Italia assieme al Trentino Alto Adige con Trieste capitale degli sport d'acqua individuali e il resto della regione che traina in quelli individuali. Atleti tesserati di ogni età ma non solo, anche un sottobosco di attività ludiche più o meno ufficialmente riconosciute che portano il Friuli Venezia Giulia al top nonostante impianti e aree sportive mediamente piuttosto datate e dove non sempre c'è spazio per tutti facendo riscoprire soprattutto con l'arrivo della bella stagione l'attività All'aperto in spazi pubblici. Buongiorno Regione, buongiorno Friuli Venezia Giulia. Oggi è giovedì 6 aprile e ricorre la giornata mondiale dello sport. E questo è il tema della nostra giornata. Ci sono anche tante associazioni e tanti enti di promozione sportiva. Tra questi c'è la WISP, Unione Italiana Sport per Tutti. Abbiamo con noi la presidente Sara Vito. Buongiorno, buongiorno. 75 anniversario dalla fondazione della WISP fa e come è organizzato questo ente? Allora, intanto WISP è un ente di promozione sportiva nazionale che è articolato su tutto il territorio appunto del nostro paese anche in Frulli Venezia Giulia abbiamo il comitato regionale di cui appunto l'onore e l'onore di essere presidente e i comitati territoriali cioè diciamo ciascuno in ciascuna provincia c'è un comitato che ha insieme al regionale il, il compito di, di proprio promuovere l'attività la, sportiva quindi diciamo se il comitato regionale ha un'attività più di governance e di coordinamento, i territoriali sono poi proprio il braccio operativo, il primo diciamo, front office con le associazioni sportive, con i tesserati. Un po Quali contatto. sono le vostre principali attività e quanti tesserati avete perché funziona esattamente come un CONI con numeri un po' diversi però la struttura è abbastanza simile ci sono ogni sport, ogni area al suo diciamo, eh, settore modo, di no? attività sì esatto, diciamo che siamo quindi anche noi all'interno del grande movimento sportivo italiano no? quindi la grande famiglia del CONI siamo però un ente appunto eh, autonomo che ha eh, al proprio interno tutti questi settori di attività cioè promuove le tante discipline sportive diciamo che la forza di WISP è quella di avere una forte base identitaria una forte diciamo, volontà di promuovere proprio lo sport popolare. Quindi siamo molto eh, diciamo, propensi non tanto all'etica all della competizione, quanto proprio alla promozione dell'attività dell fisica in quanto ottimo fattore per stili di vita sani. No? Quindi cerchiamo veramente di arrivare un po' a tutti, non soltanto i più talentuosi, ma a chiunque abbia piacere e voglia di mettersi un po' a fare movimento. Abbiamo visto prima nel servizio sono stati anni difficili, immagino che sono stati anni difficili. Anche per voi eh, dove diciamo, i finanziamenti arrivano in maniera diversa rispetto uh, al CONI o a Sport e Salute che arrivano direttamente dal governo? Sì, noi abbiamo comunque, beneficiamo anche di alcuni bandi regionali, abbiamo un'attività eh, di dialogo con la pubblica amministrazione, in particolare con i comuni, però diciamo che ci eh, fondiamo soprattutto sul tesseramento, abbiamo più di 13 eh, iscritti e eh, tesserati in regione e l'ente ha più di un milione di iscritti a livello nazionale. Quindi siamo diciamo, sicuramente una realtà molto attiva, molto presente. Si può essere tesserati per più enti di promozione sportiva? Mi fa faccio un esempio ci sono tanti altri enti di promozione sportiva anche abbastanza forti in ragione, vengono in mente per esempio il CSI, vengono in mente le ACLI c'è un po' di competizione sì, diciamo come c'era che... negli anni 60? O... <ride> Ma diciamo che allora c'è un po' di legittima competizione, quello che penso che sia importante è che tutti però lavoriamo nella stessa direzione per cercare di dare un servizio a un po' tutte le sensibilità che ci sono no? quindi eh, noi eh, pensiamo sicuramente che tutte le fasce di età, dalle persone meno giovani a tutte le abilità siano meritevoli di, di essere eh, appunto, protagonisti dello sport. Oggi è una giornata importante, una giornata appunto internazionale dello sport ed è bello ricordare questo, no? che insomma, eh, lo sport può, avere, può essere veramente un fattore fondamentale nella crescita, nel percorso di crescita di ciascuna persona. Abbiamo visto nelle immagini che voi fate tantissime attività all'aria aperta, sì. voi nello statuto avete la difesa dell'ambiente, cosa fate sì. attivamente in regione? Sì. Io penso che WIS sia stata la prima tra tutti... Sì, dire, lei è anche stata assessora <ride> all'ambiente, quindi ha una certa esperienza. Diciamo che è un tema che mi è molto caro, quindi cerco di portare anche un po' il mio così bagaglio di esperienza nell'impegno nell che adesso eh, sto, sto facendo in WISP. Diciamo che la più grande palestra all'aperto che abbiamo è l'ambiente, quindi la fruizione del territorio e il fatto anche di essere consapevoli che eh, va preservato è una questione che anche si riesce a trasmettere attraverso lo sport no? ad esempio ho visto alcune immagini che scorrevano ma ricordo che non più tardi di domenica scorsa c'è stata una bellissima manifestazione tra Gorizia e Nova Gorizia che è vivicità dove appunto si è camminato all'aperto eravamo più di 500 dove abbiamo appunto fatto attività fisica ma allo stesso tempo fruito del territorio quindi anche siamo diciamo, portatori di questo tipo di valori e WISP da anni che anche già negli anni 90 aveva addirittura siglato una convenzione con il Ministero dell'Ambiente quindi c'è stata una sensibilità molto diciamo un po' che ha precorso i tempi da parte di Wisp su questo, sul fronte green. Sport e disabilità, avete anche una sensibilità su questo argomento? Sì, assolutamente. WISP è dal 2014 stato riconosciuto come ente di promozione sportiva paralimpica, quindi insieme al CIP, e che il Comitato Italiano Paralimpico promuove appunto anche questo tipo diciamo, di attività, perché lo sport è anche un grande aiuto per diciamo, contrastare le disuguaglianze, quindi una grande occasione di inclusione e di pari opportunità. Tra l'altro ricordo che WISP è è ente eh, dal 2019, è anche ente di promozione sociale, e rete associativa nazionale, quindi siamo proprio attivi nel terzo settore come una realtà che attraverso lo sport vuole appunto promuovere questo, questi valori della, della socialità. Ecco. Certo, noi faccio un'ultima domanda a cui le chiedo di essere breve prima di rispondere, se noi andiamo in Slovenia eh, vediamo delle strutture, degli spazi per lo sport sicuramente molto eh, diciamo più curati Dovrebbe investire di più il pubblico o dovrebbero fare qualcosina in più i privati per poter avere impianti all'altezza anche Ma, da noi? Allora, diciamo che noi abbiamo in regione soprattutto prevalentemente un'impiantistica pubblica, quindi è benvenga chiaramente l'aiuto di tutti, Quello, ho sentito le parole del presidente Brandolin a cui mi associo, chiaramente il forte appello che facciamo è sempre alla pubblica amministrazione, perché anche è giusto che gli impianti siano pubblici, siano il più possibile, fruibile da tutti e siano anche all'altezza di affrontare anche le sfide della, della transizione ecologica perché anche il tema dell'efficientamento energetico è un tema assolutamente prioritario e attualissimo. Grazie a Saravito, Presidente del WISP regionale.